Abbiamo appena celebrato il mistero del Natale, e già la liturgia ci propone la stupenda immagine della Sacra Famiglia. E qui sono Giuseppe e Maria che portano Gesù nel Tempio. E presentano questi anziani, sapete voi, che, eh, questi anziani del Tempio, a, a Simeone ed Anna, un uomo e una donna. E mi viene da di dire no, che, che il mondo vecchio. Il Vecchio è, è stanco, però nel caso di Simone Fiducioso, ecco, nella provvidenza, accoglie la giovanilità di Dio, un Dio che è sempre giovane, che è sempre pronto a rinnovare la faccia della terra, a rinnovare in ciascuno di noi. Quindi è il bambino che viene presentato così in maniera molto sintetica. Vorrei riprendere solo alcune espressioni che il Vangelo pone sulla coppia di Simeone e per la caduta, Gesù è venuto per questo, per la risurrezione, e poi ancora segno di contraddizione. La caduta eh, cosa dovrebbe cadere? Forse dovrebbero cadere i nostri idoli, le nostre maschere, il nostro modo di pensare alla realtà, di porsi agli altri. Tante volte, il nostro modo di correre dietro il dietro della carriera, del perfidismo, del desiderio di diventare qualcuno nella vita, di sfondare magari anche di scapito degli altri. Ecco, fa cadere, Gesù fa cadere tutto questo con la sua mitezza, con la sua umiltà. E poi, certamente, la risurrezione ci fa capire questa forza. La forza di Dio che è in Lui, è la forza alla quale noi possiamo attingere anche nelle nostre cadute. Quando cadiamo a causa dei peccati, a causa di qualche situazione che ci addolora, che ci schiaccia, no? Gesù ecco, ci aiuta, ci dà questa forza che viene proprio dal fatto che è risorto. Del resto, abbiamo potuto celebrare il Natale e ricordare il Figlio di Dio, il proprio che è risorto. Questa è la forza di Dio. Questa è la grandezza di Dio in Gesù che è risorto dai morti e la resurrezione ci indica proprio questo percorso che dobbiamo fare nel ritenerci amati da Dio, nel ritrovare forza proprio in Dio, ma è anche segno di contraddizione, come abbiamo detto, nel senso che appunto ci fa capire quante illusorie possano essere le nostre convinzioni, tutti i nostri convincimenti, il nostro modo di pensare le cose, di viverle, e quanto illusorio può essere una vita senza Dio. Contraddice certo, perché eh, di fronte a tanta ipocrisia, tanta religiosità vissuta in maniera ipocrita, eh, una religiosità di facciata, vuota in se stessa, Gesù diventa segno di contraddizione perché ci presenta un Dio ultimo, un Dio che si fa piccolo, un Dio che viene in mezzo a noi, che cammina con noi ecco noi guardiamo allora questa famiglia con fiducia quale immagine di Dio a riguardo Antonio Nobello Bello eh, parlava della Santa Famiglia come immagine, come icona della Santissima Trinità ma non come un'icona da appendere da porre in un album quasi una fotografia di Dio in maniera eh, così semplicemente emblematica ma piuttosto come una provocazione che, che al tempo stesso è una provocazione che induce, ci deve indurre ad essere in comunione, perché se la Trinità è la pienezza della comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi dovremmo vivere questa comunione, dovremmo cercarla, dovremmo alimentarla con la preghiera, con l'esempio. Ecco, in questo percorso di Chiesa che in che stiamo facendo tutti in Italia, e in tutto il mondo, ecco, nelle nostre diocesi. Dobbiamo ricercare questa comunione, dobbiamo cercare l'unità e la comunione, l'unità della diversità, ecco, il convivio delle differenze, come usava a dire anche il dottor Ilabello. Ecco, con l'augurio che possiamo ricentrare la nostra vita in questa famiglia e considerarla come un modello di vita in Cristo, di vita eh, comunionale, di vita piena, di vita gioiosa. Buona domenica.